Ciao e benvenuti ad una nuova puntata di Impact Girl, oggi parliamo di un tema che ci tocca tutti e tutte da vicino, come superare il pensiero giudicante, il nostro la nostra tendenza a giudicare e la nostra paura di essere giudicati. Lo faremo con un ospite veramente speciale. Parlo di Federica Cacciola, autrice, conduttrice e attrice divenuta nota nel 2014 grazie al suo personaggio satirico Martina dell'Ombra che ha raggiunto se non sbaglio oltre 50 milioni di views su YouTube. Quindi ragazzi se c'è qualcuno che sa che cosa significa ricevere giudizi particolarmente spiacevoli a volte e come gestirli è proprio lei, è proprio Federica e insieme a lei cercheremo di capire come anche noi nel nostro piccolo possiamo cominciare ad imparare a lasciarci scivolare addosso quello che proprio non ci serve. 3, 2, 1, tuffiamoci! Ah, dimenticavo! Se stai guardando questo video da YouTube, ricordati di iscriverti al canale, soprattutto di attivare la campanellina che c'è accanto al pulsante iscriviti, altrimenti non serve a nulla. Se invece stai guardando questo video o stai ascoltando questo audio dal sito beats slash podcast, ti invito come sempre a lasciare un tuo commento, un tuo contributo dove ci dici qual è l'idea chiave più importante che hai ricavato e tratto da questa puntata e che metterai in pratica fin da subito. Ciao a tutte ragazze, benvenute ad una nuovissima puntata di Impact Girl. Oggi ho davvero l'onore, un vero e proprio onore, di avere qui come ospite con noi Federica Cacciola. Ciao Federica! Ciao, ciao! Grazie per essere qui con noi oggi! <ride> Grazie a voi! Quando ti ho introdotto eh, non ha, non ha, il, il tuo nome non ha subito suscitato un wow, ma eh, perché ho omesso di dire che eh, uno dei tuoi personaggi più conosciuti sul web ad oggi è Martina Dell'Ombra Sì. e anche per questo la tematica che ti ho proposto di approfondire insieme oggi in questa puntata è la paura del giudizio degli altri, come andare oltre. Sì. Diciamo che la motivazione di questa scelta è legata al fatto che spesso eh, il giudizio è la causa principale di, della non realizzazione di sogni, progetti, di veri e propri cambiamenti nella nostra vita che siano lavorativi o meno. Qui però stiamo parlando ad un gruppo di donne che sono imprenditrici, sono donne in carriera, donne che non dovrebbero avere paura del giudizio degli altri ma in realtà questa è una paura così forte che più spesso che non diventa un vero e proprio ostacolo alla nostra possibilità di crescita e realizzazione. E in una delle tue eh, interviste e eh, quando parli della tua storia hai raccontato di come tu abbia avuto la fortuna di crescere in un contesto socioculturale eh, abbastanza libero sì. eh, dal pensiero giudicante il che eh, probabilmente ti ha aiutato molto eh, perché tu di giudizi anche molto forti a volte ne sai qualcosa anche se non tu come Federica magari direttamente però diciamo che se anche nel mirino c'è stato e c'è tuttora il tuo personaggio satirico no? Sì. È il termine giusto sì. che è Martina dell'ombra sei sempre tu che la reciti quindi ti chiedo come diavolo riesci a prendere le distanze? Oh. Allora, intanto sì, Martina Dell'Ombra, di conseguenza anche io, abbiamo ricevuto un sacco di insulti. Diciamo che sono um, la, la persona che ha ricevuto più pompinara sul web dopo Laura Boldrini, probabilmente, e, e tantissima altra tipologia di insulti. Allora, in realtà io ho una formazione attoriale, quindi ho fatto un percorso a monte, che parte proprio diciamo dal distacco dal distacco che cosa significa dal distacco proprio dal pensiero giudicante per un attore comunque anche, anche per uno scrittore, insomma per chiunque approcci all'ambito artistico e voglia raccontare dei mondi, delle realtà, il pensiero giudicante è proprio un ostacolo perché se io giudico un modo di essere non posso raccontarlo con verità. Quindi all'interno di questo percorso che cosa si fa? Si, ci si distacca dal pensiero giudicante e si inizia una disidentificazione con i giudizi altrui anche rispetto al proprio io, nel senso che io mi distacco perché comunque quei giudizi sono rivolti al personaggio di Martina dell'Ombra, ma, e questo è un concetto filosoficamente un po' più complesso, però cercherò di sintetizzarlo, il mio io non è nemmeno Federica Cacciola, cioè io non sono neanche questo stesso corpo, ovviamente la cosa è più complessa, però è così, quindi il pensiero giudicante niente ha a che fare, con la verità, non con la realtà, perché se qualcuno mi dice hai ah, il nasone, questo può essere una realtà oggettiva, ma ha niente a che fare con la verità ontologica della mia esistenza, quindi non mi dovrebbe in nessun modo toccare. Purtroppo il pensiero giudicante però è un vizio culturale proprio della nostra società, e io sicuramente ho avuto la fortuna, al di là della mia formazione, di avere anche, come attrice, di avere anche una formazione all'interno della famiglia che mi ha evitato di applicare questo metodo. Io ricordo l'unico schiaffo che mi diede mia madre fu quando da ragazzina, ti direi 13-14 anni, quando si iniziano a esprimere giudizi sulle altre ragazzine, una aveva baciato il mio fidanzato, io tornai a casa dicendo quella è una zoccola, mia madre mi diede un ceffone che ancora me lo ricordo, per il principio non si dice mai questa cosa di un'altra donna e ancora me lo ricordo wow. profondamente perché fu un'umiliazione che però mi ha aiutato a comprendere che ci sono proprio dei principi che non devono essere violati. Ovviamente eh, questa cosa non essendo insegnata purtroppo non viene neanche praticata. Quindi si può dire che hai prima di tutto imparato uh, a non... Ad essere tu la prima a non giudicare Perché poi questo cominciasse a riflettersi anche al contrario Il che non significa che gli altri non giudichino Ma significa che tu riesci ad essere un pochino più neutrale Sì, io sono comunque cresciuta in un contesto familiare Dove in ogni caso esprimere il giudizio non era una cosa carina Non, so, non, non, non ricordo mia madre che esprima giudizi sulla fisicità di altre donne ad esempio Ed è chiaro che uno poi imita quello che vede e, um, quindi sicuramente è stato questo e poi ovviamente eh, crescendo io ho continuato un percorso che andava sempre di più in questa direzione. In un contesto eh, lavorativo come quello della televisione dove hai lavorato, eh, della radio, del web, del web soprattutto mi viene da dire perché è quello che conosco meglio io almeno personalmente certo. il, dove il pensiero giudicante è continuo perché i giudizi sono gratuiti, sono costanti, eh, sono a volte assolutamente fuori contesto e fuori luogo utilizzati solo come modo per sfogare la propria rabbia e la propria frustrazione. Sì. Ti chiedo ci dai qualche spunto pratico per chi non ha eh, avuto la, la, la possibilità di avere una formazione sia educativa e familiare che poi professionale di questo tipo per riuscire a, a non dico a distaccarci completamente perché quello è un percorso di una vita per molti di noi però per cominciare un pochino ad agire nonostante la paura di quello che gli altri sia mai potrebbero dire. Allora, secondo me in generale quando si inizia a fare un lavoro che prevede una esposizione, che sia questo sul web, che sia in televisione, che sia in radio, che sia da qualunque parte, qualunque cosa preveda un'esposizione mediatica, secondo me deve essere ehm, fatto a monte un lavoro su se stessi. Questo non significa che chi insulta o chi giudica sia giustificato in qualche modo, però è anche vero che se ci si espone bisogna sapere che quella è la direzione verso la quale bisognerà lavorare per tutta la vita, cioè si è eh, molto banalmente esposti. Esposti significa esposti a tutta una serie di cose positive che arrivano ovviamente ma anche di cose negative che arrivano e io suggerisco sempre un certo distacco che attenzione non deve essere un distacco dagli ascoltatori o dagli utenti o dalla community perché quello è sbagliato, quello identifica una certa freddezza, quello è il VIP che si mette al di sopra delle parti, io non credo che sia questo il modo giusto, semplicemente un distacco interno, considerando che il giudizio di quelle persone eh, non esprime la verità, esprime semplicemente, può parlare di tante cose, una persona che mi insulta fisicamente, è scontato che abbia dei problemi con se stessa, perché che che senso ha venire a dirti, o magari dicono cose scontate, io quante volte appunto gli occhiaie, faccio un video e un sacco di gente sottoscrive e c'è le occhiaie, cazzo lo so che c'è le occhiaie, nel senso lì non è neanche un insulto, no? è l'evidenziare un qualcosa che uno sa già, quindi um, a monte sapere quali possono essere i propri punti deboli, tra virgolette, che non sono ovviamente dei punti deboli, sono dei punti deboli semplicemente rispetto ad un modello, prestabilito, precostituito, che però chi lavora nel, nel settore della comunicazione deve conoscere. Questo vale anche non soltanto per la parte estetica, ovviamente fisica, ma vale anche per le idee. Ognuno di noi sa bene o male quali sono i flussi di idee dominanti e sa che se esprime un'opinione diversa dalla maggioranza, comunque, o comunque in generale quando esprimo un'opinione, ci sarà sempre qualcuno che ti dice sei un coglione, non, quello che dici tu non è, non è corretto. Bisogna arrivare preparati. Ecco. Quindi possiamo riassumere dicendo che innanzitutto dobbiamo ricordarci che non possiamo piacere a tutti no. in generale nella vita soprattutto poi quando ci esponiamo e, e mi è piaciuto molto il fatto di aver sottolineato di, di essere consapevoli dei propri punti deboli se così si possono chiamare perché ci sono dei punti deboli che sono semplicemente eh, legati no, al, alla, sì. al nostro aspetto fisico che sono delle caratteristiche c'è chi, chi può definirli punti deboli c'è chi può definirle semplicemente delle features delle caratteristiche. Sì. Però magari anche i punti deboli del, del proprio lavoro, cioè se io faccio un video sul web sono, mi sto cimentando per la prima volta, sono bravissima a fare altro però so che devo utilizzare questo benedetto YouTube perché così più persone possono conoscere quello che faccio e cominciano a dirmi che la luce non va bene, che l'inquadratura è storta, che il microfono dovevo comprarmi un altro microfono piuttosto che quello che ho usato, lì eh, magari giocare può essere utile sul, sul fatto di dire non, cioè, non sono questi i miei punti di forza, ci sto lavorando ed essere molto neutra in questo. Sì, ma in realtà tantissime volte se uno si libera un po' da quest'ansia del, del giudizio e dal fatto di offendersi e sentirsi ferito da ciò che dicono gli altri, in realtà mh, dietro ad alcuni messaggi probabilmente scritti in maniera sbagliata o scorretta, comunque di fondo ci sono sicuramente delle cose che ci possono aiutare. Poi sta a noi decidere o oh, non me ne frega nulla di questa cosa qua oppure eh, questa cosa in effetti mi interessa e laddove posso migliorare, se mi interessa migliorare quell'aspetto lì può essere uno spunto in realtà. Quindi ovviamente tutto questo è possibile. Solo nel momento in cui c'è una grande serenità d'animo, premesso che ci sono comunque determinate persone che quando esagerano vanno segnalate, vanno denunciate, vanno correlate e vanno bloccate. Quindi non è che uno, voglio dire, una propria attività digital non è lo sfogatoio altrui, quindi laddove la gente viene a fare bisogni deve essere allontanata, quindi è chiaro <ride> che ci sono dei limiti eh, perché ci sono vari livelli di commenti, di giudizi, di insulti ovviamente. E cosa ne pensi delle donne che giudicano altre donne? Te lo chiedo perché il mondo femminile è particolarmente sensibile a questo tema, e è vero che tu sei stata educata a non farlo, però eh, noi donne siamo particolarmente brave ad esprimere giudizi nei confronti di altre eh, che magari consideriamo anche dei modelli o a cui aspiriamo, però semplicemente eh, non abbiamo il coraggio di fare quello che hanno fatto loro e quindi spariamo queste, non lo so, queste, questi, uh, queste opinioni assolutamente indesiderati e che ci fanno tra l'altro stare male? Ma le donne hanno probabilmente questa cosa, io, io non so, io sono stata molto insultata sia da donne che da uomini, quindi non so effettivamente se sono di più le donne, e, è anche vero che le donne hanno un retaggio storico, culturale, proprio ancestrale di vessazioni all'interno della società. Quindi sono abituate fin da piccole ad essere giudicate, ma proprio quando ancora hanno un'età veramente intorno ai 2-3 anni sono abituate a doversi occupare più degli uomini del proprio aspetto estetico. E quindi è ovvio che di conseguenza il giudizio sia ancora di più incarnato all'interno del loro modo di pensare. E per cui non la vedo come una responsabilità specifica delle donne, quanto semmai come una responsabilità di un certo tipo di società, comunque maschilista e patriarcale. E, ovviamente sta poi alle donne, nel, nel, nel momento in cui hanno gli strumenti per farlo, liberarsi da questa cosa, cioè rendersi conto che questo modo di pensare in realtà è fatto proprio per tenerle in, in una modalità di sudditanza. Assolutamente, tra l'altro non so se eh, sei d'accordo su questo, ma credo che davvero se cominciamo ad amarci un po' di più, che sembra il solito cliché, no? Ne parlano tutti, un sacco di frasi motivazionali le trovi su internet, sul fatto di tornare ad amare noi stesse, però se siamo, se siamo noi le prime a disprezzarci, anche in segreto, perché magari non lo diciamo verbalmente, uh -oh. ma lo pensiamo, ci guardiamo allo specchio e pensiamo qualcosa che non è particolarmente carino e questa cosa si consolida negli anni, poi sicuramente si può manifestare in maniera aggressiva anche all'esterno beh sì perché tu mh, noi facciamo costantemente un transfert eh, rispetto agli altri cioè di solito vediamo negli altri proiettato quello che eh, fa paura a noi di noi stessi o che ci spaventa o qualcosa che odiamo di noi E <ride> quindi è chiaro che un essere umano sereno nel suo essere non ha questa necessità premettendo sempre che comunque ehm, perché c'è anche dall'altro lato a volte un'eccessiva permalosità, cioè è anche vero che è anche giusto esprimere opinioni e che in realtà eh, chi si espone lo fa nel, diciamo, desiderio di avere feedback dagli altri. Quindi questo deve essere incentivato, non deve diventare un modo per dire, eh vabbè non dico niente, nel senso è... è Um, un, un ambiente sereno e sano prevede anche che io, se interpellato, magari possa esprimere dei, dei giudizi che possono essere critici, ma in maniera costruttiva. Per chi si trova in questo momento a fare il salto di, di visibilità e esposizione, cioè si trova eh, ad avere un proprio progetto, una propria idea, magari l'ha già creata, l'ha già consolidata, però non ha ancora avuto il coraggio di eh, esporsi in, nei canali digital per appunto paura di far vedere il proprio volto e di quello che potrebbero dire gli altri eh, oltre a quello che già abbiamo detto c'è qualcosa non lo so una frase che magari hai detto a te stessa in passato qualcosa che in qualche modo può, eh, potrebbe aiutarle se ripetuta a se stesse ad andare oltre ma in realtà il fatto è che mh, noi siamo già esposti eh, io faccio sempre questo, questo esempio, soprattutto quando mi trovo a um, rimproverare tra virgolette, qualcuno che mi insulta su Instagram o anche i maniaci che vengono a dire belle tette oppure che mi fa impazzire completamente quelli, i, i feticisti, che nel momento in cui tu metti una foto in cui si vedono casualmente i piedi, sembra che tu li abbia provocati e quindi ti dicono eh hai provocato, facci vedere i piedini, allora... Il, per dire Instagram in generale social è come se fossero una piazza sociale come essere in spiaggia, cioè tu in spiaggia non vai da una a dirgli belle tette oppure che bei piedini che hai, non lo fai, non lo fai per convenzione sociale nel senso quello è un posto dove però i corpi sono esposti perché tante volte dietro al commento un po' maniaco o anche un po' cattivo e viene risposto con eh vabbè però tu hai esposto il tuo corpo ma il mio corpo, la mia persona è costantemente esposta perché io vado in giro per strada parlo con la gente, vado al supermercato, vado in spiaggia mezza nuda come tutti e quindi voglio dire, secondo me una cosa incoraggiante da pensare può essere il fatto che quello è semplicemente l'amplificazione, ma neanche tanto perché dipende da, da cosa fai, se vai in una spiaggia affollatissima di pizza è, è uguale, è l'amplificazione dell'esposizione che già noi abbiamo tutti i giorni nella vita, il fatto di doversi esporre ehm, e di avere a che fare con gli altri è un momento fondamentale della formazione dell'individuo. Io ho sofferto di mutismo selettivo da bambina ed è per questo che sono stata spedita da mia madre a studiare recitazione. Prima canto e poi recitazione con una sofferenza immane perché eh, il mutismo selettivo è un tipo di malattia... Psicologica, non fisiologica che non ti fa parlare quindi io non parlavo, stavo muta per cui dover cantare o fare recitazione era proprio un trauma è chiaro che però passandoci da una formazione profonda, artistica sana come quella del teatro mi ha aiutato molto quindi in realtà è un tipo di, di percorso che tutti dobbiamo fare indipendentemente eh, dal lavoro o, o, o da quello che vogliamo fare poi con i social o con la nostra esposizione digitale. è comunque un lavoro sano da fare perché riguarda il rapporto tra noi e gli altri. Federica per lavorare su te stessa credo sia un percorso che non ha una fine è un continuo che sì. cosa fai nella tua quotidianità? Allora, <ride> allora no rido perché perché il lavoro su se stessi ha diverse fasi, nel senso che poi nella quotidianità, soprattutto quando si fa quello che faccio io, ma in generale quando la carriera diciamo, prende una via di un certo riscontro, poi ci si scontra anche con la mancanza di tempo, che è una cosa secondo me tremenda, tremenda perché per lavorare su se stessi ci vuole tempo e spazio è un luogo proprio di, di, di riflessione, quindi io cerco di fare meditazione, in realtà a volte ce la faccio, a volte no. Ci sono dei periodi in cui sono magari molto piena di lavoro, molto stressata e sento proprio il bisogno a un certo punto di fermarmi, perché comunque i ritmi del, del, del, del, degli esseri umani non sono sempre coincidenti con i ritmi della società esterna, e questa cosa è importante saperla, nel senso che poi uno li, li tiene e li regge i ritmi esterni, però anche è anche giusto ogni tanto fermarsi. Io mh, ho fatto terapia per tanti anni, poi non, non, ho più avuto, non ho più sentito il bisogno e ho fatto dei percorsi eh, interiori e spirituali. Quindi in questo momento per occuparmi di me faccio yoga, faccio meditazione e, e leggo. Leggo delle cose che mi portano sempre a riflettere su dei mondi un po' paralleli e non proprio sulla quotidianità e questa è la cosa che mi fa stare meglio con me stessa. Posso chiederti che libro stai leggendo in questi giorni o in questo periodo? Ma, o eh, l'ultimo che hai letto? Guarda, uno dei, degli ultimi che ho letto è è La tenda rossa di Anita Diamant che è stato ripubblicato da Edizioni Tlon in realtà da, da poco è stato ripubblicato quest'anno che ho trovato un libro strepitoso che consiglio a tutte le donne perché è proprio secondo me un libro fondamentale per la formazione femminile ed è, stato, è un libro degli anni 80 non vorrei dire vagionata che è stato riedito adesso bellissimo che reinterpreta la storia biblica di Dina la figlia di Giacobbe Reinventando questa storia, lei è cresciuta con quattro madri e racconta questa storia di donne ancestrale. Molto bello. Federica, a proposito di tempo, io ti voglio ringraziare moltissimo per essere Grazie stata con noi in questa chiacchierata e ti chiedo dove eh, possiamo seguirti. So che sei sempre. In, on the go e stai facendo un sacco di progetti uno dietro l'altro dacci una carrellata su dove possiamo trovarti allora sicuramente ci saranno i live dove mi potrete vedere e quindi invito tutti a seguire gli aggiornamenti che sono poi sui miei social quindi sul mio Instagram e sul mio Facebook sia come Martina dell'Ombra che come Federica Cacciola perché ho splittato questi due mondi e poi in televisione con il nuovo programma di Serena Dandini Assemblea Generale su Rai 3 e su Radio DJ il weekend con il boss del weekend insieme a Daniele Bossari. Fantastico, Federica. <ride> Se dovessi chiederti un'ultima domanda a bruciapelo, secondo te quale donna dovrei intervistare dopo di te? <ride> Maura Gancitano. Fantastico. Maura Gancitano, sì. Che tra l'altro è la fondatrice di Tlon, giusto? Esatto, non è, giuro, non mi, giuro non mi pagano, ma semplicemente ce l'ho presente perché faccio delle attività con loro e soprattutto perché lei insieme anche a tante altre, adesso mi è venuta eh, lei sul momento, però sta facendo tanto per l'empowerment femminile, quello vero, perché poi eh, farlo seriamente è molto complesso e ci vuole molto lavoro e poi ovviamente Serena Dandini. Cioè. Ah, fantastica <ride> che so essere il tuo modello da, artisticamente da, da, sì, io la chiamo sì, la mia sì. mamma artistica <ride> Fantastico Federica, io ti ringrazio moltissimo, eh, ringrazio voi. le ragazze che sono in ascolto, come sempre ricordo che questa è una puntata che si può sia guardare che ascoltare su tutti i nostri canali, troverete tutti i riferimenti in questa pagina, quindi se state ovviamente eh, ascoltando o guardando l'episodio da, dal sito beatstratinoacademy.it slash podcast, altrimenti portate le vostre dolci chiappette sulla pagina per guardare tutti i riferimenti e trovare quello che fa per voi. Grazie ancora. Ciao, grazie